I gradi di inclinazione qui dello stazzo sarebbero tipo 15. <ride> Mamma, mia. <ride> Mamma mia, ok ragazzi. Allora, eh, intanto, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi, allora, devo fare una premessa. Quindi niente ragazzi, per il momento non ho postazione, non ho nulla quindi non posso guidare, non posso, insomma, sono un po' così. E, e quindi vabbè, mh, continuate a seguirmi perché ci sono grosse novità. E allora mi sono lanciato la sfida di tornare agli anni, ai primi anni, quando, era, quando sono usciti i primi giochi di simulazione, a provare a guidare con la tastiera. Allora è fattibile oggi fare qualche giro con la tastiera? Proviamo con assetto corsa competizione Magari lo propongo con altri giochi Però proviamo con assetto corsa competizione Anche se ho il gamepad Però il gamepad, insomma, eh, lo hanno previsto diciamo, i programmatori Ma la tastiera, ragazzi, poca sensibilità Appena si tocca il tasto, eh, soprattutto del, dello sterzo Le ruote girano direttamente così Quindi eh, vi propongo questa sfida Allora, io ho scelto la Ferrari 488 GT3 Evo E l'autodromo eh, Enzo e Dina Ferrari a Imola Che è un circuito che mi piace tanto e faccio un paio di giri eh, su, eh, su questo circuito e vediamo se si riesce a guidare ovviamente con la tastiera ho messo la doppia inquadratura così eh, riuscite a seguire quello che faccio con i tasti eh, i tasti molto semplici, eh, acceleratore, freno, sinistra e destra, passo le marce e scalo stop, non c'è altro, retrovisori eccetera eccetera non, non esiste, quindi facciamo partire il gioco vediamo questa sfida interessante, eh, molto retro <ride> <ride> che mi piace tanto, vediamo perché purtroppo non ho altre soluzioni per potermi eh, divertire. Allora, come vedete, appena tocco il tasto, subito il volante si muove. Allora, acceleriamo, vediamo. Mamma mia, che... ultra sensibile i gradi di, di inclinazione qui dello stazzo sarebbero tipo 15. <ride> Mamma mia, quindi, vediamo. Uscita. Poi bisogna far scaldare, riscaldare le gomme Passare le marce Rimaniamo concentrati Mamma mia che sottosterzo Già la, la Ferrari è sottosterzante voi con i tasti Ovviamente non guardate le performance ragazzi eh Bisogna trovare la tecnica. <ride> Mamma mia. Cioè ragazzi, <ride> il passo indietro è mostruoso, sensazioni zero. Immagino una gara così Come facevamo prima? Eppure ci divertivamo ragazzi, eh E tanto pure Però Cioè, guardate che controllo che devo fare con... <ride> Però, vabbè, a parte il fatto che c'è un sottosterzo particolare, cioè particolare, esagerato proprio perché quando vai a girare dovrai forse abbassare la sensibilità, però è improponibile, insomma, eh? ai giorni nostri è improponibile ragazzi. Però una cosa da dire è che comunque ti danno la possibilità di girare con assetto forza competizione, anche con la tastiera, per chi non ha un volante. Però è ovvio che non si sente nulla, cioè... La bellezza del simulatore oggi è proprio quello che ti trasmette alle mani, insomma, il contatto con l'asfalto. Allora voi direte, ovvio oh, Fabri ci stai facendo dire... Sì, però, quando uno non si ritrova nella situazione di essere senza volante, cioè uno lo apprezza il volante quando, quando non ce l'ha. Però, ho oh, un giro l'ho fatto, eh. Ovviamente traction control al massimo <ride> Non ho fatto setup Niente Solo per provare Ed, eff ed effettivamente Però richiede una, una sensibilità un approccio completamente diverso, cioè nel senso c'è un anticipo pazzesco da fare perché si rischia sempre di andare in sottosterzo, si rischia sempre insomma che la macchina si giri, qui non hai diritto all'errore, non puoi correggere con la stessa sensibilità che potresti avere con un volante e con una pedaliera, ovviamente sempre, però cioè. Il simulatore si presta, si presta comunque. io sono curioso di vedere con gli altri simulatori se si può fare oh ragazzi ho fatto un giro ovvio che è rosso perché sono uscito e quindi non me l'ha conteggiato però 1.52 6.55 a Imola con la tastiera senza setup senza nulla così lasciala scorrere allora, Ragazzi, io direi di di finirla qua oh, È una sfida molto interessante E eh, posso affermare che Certo, con un divertimento sicuramente Molto meno interessante che con un volante Assetto Corsa Competizione Si lascia guidare con una tastiera Ragazzi Distruggete quel tasto Iscriviti al canale eh, se questa, eh, questo video vi è piaciuto ovviamente lasciate un pollice in su era un po' per condividere con voi questa esperienza bizzarra che ci riporta negli anni passati soprattutto per chi ha la mia età e magari riproporrò se vi è piaciuto questa sfida con un altro simulatore da Fabrice è tutto se non ci vediamo vi auguro un buon Natale eh, di, eh, pieno di gioia serenità e di pace un abbraccio, ciao!